Sì, grazie Presidente. Questo è un altro argomento eh, sempre portato in Commissione Ambiente, spesse volte in congiunta con la Commissione Commercio perché eh, tocca anche il lato commerciale in quest'ordine del giorno io parlo di quei municipi in particolare dove c'è la, la raccolta porta a porta che sono appunto i municipi 9 e 6 sono stati i primi seguiti anche dal municipio decimo ebbene in questi municipi purtroppo io devo dire che al posto dei cassonetti stradali tolti appunto per la raccolta dei rifiuti e purtroppo si vedono disseminate le strade dai bidoncini dei cassonetti delle attività commerciali eh, abbiamo fatto appunto diverse commissioni dove io ho portato questo problema, dove c'è stato risposto dalle stesse associazioni di commercianti che loro spesso non hanno posto all'interno dei loro locali come previsti per legge. E, e, e anche l'ASL, almeno così loro dicono della normativa sull'igiene che tante volte non lo permette appunto di tenere dentro i locali i cassonetti, quindi noi abbiamo disseminati strade anche importanti, Io ho portato l'esempio delle strade dell'Eur con questi indecenti cassonetti eh, dove appunto con i rifiuti non vi dico anche il mh, cattivo odore disseminati anche tra i tavolini basta andare a vedere via l'America o eh, via le Beethoven o anche la stessa via l'Europa eh, appunto strade dell'euro e ripeto città storica. Dobbiamo trovare una soluzione. Io mi ricordo che al tempo anche Ama aveva detto, presente in commissione, aveva detto che era giusto trovare una soluzione, e, mh, quindi bisogna creare degli spazi o comunque la situazione ritenuta più opportuna dall'assessora eh, Ziantoni, dalla giunta, da Ama. Eh, per eh, appunto tenere chiusi in modo decoroso questi bidoncini laddove gli esercizi commerciali non possono chiaramente tenerli nei loro locali, in caso contrario bisognerà far pagare l'OSP che io so che purtroppo eh, non viene richiesta proprio perché c'è un disagio da parte del, eh, degli esercenti, dei commercianti. Eh, quindi questo ordine del giorno va proprio in quell'indirizzo di trovare dei, eh, dei contenitori, delle, mh, delle postazioni eh, che si inseriscono nel contesto e urbanistico dei luoghi perché come si parla dell'Eur si può parlare anche di altri posti della città e con materiale appunto che non altera la bellezza del, di Roma eh, che è una delle città più belle al mondo, questo lo sappiamo quindi sanno il renderla ancora tale, grazie